In attesa di andare ad ascoltare le parole di Jerome Powell ci sono tutte delle previsioni che possiamo fare insieme, che possiamo fare anche con i nostri ospiti. Allora io saluto subito Enrico J, Trend. Enrico buonasera, non buongiorno, siamo abituati a sentirci di giorno, la mattina in diretta. Bentrovato, grazie per essere con noi. Grazie dell'invito Manuela, bentrovato a te e agli ascoltatori ok vediamo se riesco a sentirti con l'auricolare no chiedo alla regia di mettere l'audio in cassa perché ho un ritorno um, strano in auricolare e non riesco a seguire bene Enrico, allora Enrico eh, se non ho capito male, adesso io vado anche a prendere una cosetta e lo mostro dal PC, tu sei tra coloro che ritengono che eh, questo rialzo dei tassi potrebbe essere di 100 punti base, quindi propendi per il rialzo maggiore. Allora vediamo se Luigi che saluto e ringrazio perché sarà con me durante la serata, ecco si vede un po' in piccolo ma tu hai pubblicato ovviamente con un sorriso questa foto, riunione di economisti che con il loro algoritmo prevedono di quanto sarà l'aumento dei punti base della dell'affermazione è la ruota della fortuna, noto programma televisivo 100 allora, perché pensi che possa esserci questo rialzo dei tassi di 100 punti base? sì, lì innanzitutto era una simpatica presa in giro tanto per far calare l'attenzione visto che i mercati sono un po' ingessati, presa in giro verso gli economisti, insomma qualcuno ha commentato che sono bravi a prevedere dopodomani quello che accadrà domani eh, fatta questa divertente chiosa eh, credo, credo di più nell'aumento dei 100 punti base perché credo sia stato già deciso non appena uscito il dato l'ultima volta dell'inflazione che era attesa 8,3, uscita 8,1, ma in verità eh, si attendeva molto più bassa e di fatti quel giorno i mercati ebbero eh, non un crash, ma comunque un, un profondo rosso. Credo che Powell, secondo me, eh, io ho ragionato come se fossi lui, tra virgolette, eh, sì? quindi secondo me vuole eh, non rincorrere l'inflazione, ma vuole sorpassarla, cioè vuole dimostrare che è in grado di tenerla sotto controllo dando subito un'altra un uh, botta, passami il termine così poco tecnico, prima di lasciarsi un po' più le mani libere eh, sotto Natale per uh, dare un po' di respiro magari ai mercati. Quindi credo che potrebbe essere assolutamente plausibile una stretta ancora importante per dare l'ultimo messaggio uh, a, attendendosi un dato infattivo uh, migliore perché comunque da 8 e 3 noi siamo passati 8 e 1 quindi era scesa era certo. scesa meno del previsto quindi credo che Powell voglia dire la nostra strategia di fare 100 punti base poteva essere giusta e quindi la rifacciamo e diamo un segnale chiaro che quello che stiamo facendo è corretto però serve continuare per farla scendere ma maggiormente, cioè come si era previsto nell'ultima occasione questa è ecco, la mia idea. Sì, sì, sì. allora tu sostieni appunto che possa poi eventualmente rallentare un po' più verso Natale comunque i mesi prossimi e quindi possa insomma invece insistere adesso è vero l'inflazione è un po' scesa perché partivamo dall'8,5 siamo all'8,3 però il mercato si è fatto spaventare dal fatto che si pensasse a un calo ancora più Evidente. Come mai invece uniamo quello che sta succedendo oggi su, sulle borse Enrico? Ti chiedo cosa, cosa ne pensi? Oggi i listini sia europei che eh, americani sono in territorio positivo. Eh, questa mattina le borse europee eh, hanno diciamo, mh, riportato performance invece in rosso, ma per le parole di Putin che ha parlato alla TV e ovviamente ha fatto pensare a un'escalation della guerra. Però poi si sono ridimensionate e adesso stanno attendendo, mi viene a dire così, la Fed in modo positivo, in modo ottimistico non lo so, come, come lo giudichi l'atteggiamento dei mercati dopo che invece con l'inflazione all'8,3% invece un po' di timori sono riaffiorati, no? Ma hai correttamente diviso bene la giornata in due, Manuela, nel senso che le parole di Putin hanno fatto aprire in rosso, ma poi gli estimi europei si sono ben difesi, anche il DAX, insomma, che rispetto al Futsimib eh, stava soffrendo, eh, diciamo, le borse europee poi hanno ripreso e poi ci si è spostati con l'attenzione appunto su Powell eh, credo che le borse siano leggermente ottimiste perché la maggior parte e eh, magari insomma io mi auguro che abbiano ragione chiaramente quelli che si attendono uno 0,75 perché la discesa degli ultimi giorni hanno già scontato hanno già apprezzato questo 0,75 eh, quindi secondo me se dovesse essere uno 0,75 vedremo un rialzo dei mercati perché la discesa è figlia del dato infrattivo che poi aveva fatto pensare appunto a quello che sarebbe successo sull'inflazione se invece dovessimo vedere 100 punti base, credo che i mercati ecco. darebbero un'altra un un'altra spinta quindi stando a vedere come stanno eh, procedendo adesso le contrattazioni cioè l'Europa ha chiuso ovviamente l'America che comunque sta eh, proseguendo in territorio positivo appunto come hai detto tu è come se stessero un po' scommettendo sui 75 insomma invece se dovesse sorprendere la Fed potrebbe esserci un'inversione un di tendenza questa, questa sera a Wall Street sì, secondo me è proprio questo, 75 punti base credo darebbero il là a un rimbalzo dei mercati, 100 punti base credo che non darebbero il là a un crollo, ma comunque magari ancora un po', un po di sofferenza. E poi dopo andremo a, a, sopra il 4 sicuramente nelle due eh, occasioni che ancora mancano, se non mi sbaglio, da qui a fine anno. E poi dopo, se Dio vuole, ci sarà un po' di calma come tensioni geopolitiche e quindi credo che nel 2023 ci saranno forse delle sorprese e si potrà vedere di nuovo l'azionario ripartire. Mm. Per ora la tendenza è laterale e ribassista, nel senso... 75 punti basi, ci aspettiamo un rimbalzo, non ci aspettiamo una ripresa folle di una corsa dei mercati, ovviamente il trend è sempre ribassista ancora per, certo, secondo me, secondo me, per tutto, per tutto l'anno. E chiudo dicendo che le parole di Putin hanno messo paura in apertura, ma poi i mercati se lo sono mangiato Putin, cioè secondo me non gli crede nessuno, o quantomeno comincia al mondo a non importare più di tanto, come per dire, senti, fate quello che volete fra, tre, fra te e Zelensky, eh, ci siamo stufati nel mm. senso che noi vediamo la candela del Fusimib che tu hai adesso messo è una candela che fa vedere proprio parlare da sola sì sì sì assolutamente beh peraltro vabbè, la, la, quello che fa più paura è sempre la minaccia nucleare però lo stesso eh, premier dell'Ucraina Zelensky ha detto io non credo che il mondo eh, lo farà utilizzare quindi insomma è, è un po' quello che dicevi tu non, non ha creduto fino in fondo quasi nessuno alle sue parole certamente e, e anzi qualcuno le ha anche definite un po' retoriche perché è dall'inizio del conflitto che insomma aleggia questa, questo timore per l'utilizzo di armi nucleari e, effettivamente la giornata in borsa ha dimostrato che Putin non è, stato, non è stato calcolato. Prima di salutarti proprio in un minuto Enrico perché insomma so che hai un webinar perché ogni mercoledì sera ehm, con i tuoi ah, vai a analizzare i mercati ma quindi vedi abbiamo scritto mercati ora la Fed fa paura possiamo rispondere a quello che abbiamo detto poco fa dipende dipende cosa deciderà di fare appunto questa sera? Sì, ma ripeto, i 100 punti base secondo me potrebbero dare volatilità, nervosismo, paura, ma non credo a crolli perché già secondo me sono stati abbastanza apprezzati dall'uscita del dato dell'inflazione, ossia 0,75 ci si aspettava, esce l'inflazione che cala ma non quanto si sperava, allora il mercato dice ok forse potrebbe fare 100, comunque di sicuro fa 75, discesa negli ultimi giorni, quindi a meno Vabbè. che non faccia 125 ma insomma mh, direi che si può escludere per Beh, quelli... eh, No, no, quello, diciamo che si esclude perché insomma eh, sappiamo molto bene che quantomeno se ne sarebbe parlato però poi in questa fase di mercato forse non, no, non è bene escludere nulla ma insomma poi ci sono anche delle, dei limiti che, che vengono posti allora Enrico Gai grazie per aver aperto la trasmissione con me questa sera avremo altre voci che adesso andremo ad ascoltare eh, grazie per appunto l'introduzione e allora tu sei per i 100 punti, poi sentirò i prossimi, i prossimi ospiti cosa si aspettano e naturalmente alle 8 lo sapremo, alle 20, ora italiana grazie, buon lavoro Enrico grazie a te dell'invito, buon lavoro a te, un saluto agli ascoltatori e alla redazione, buon trading grazie, grazie, buon lavoro e allora tra poco parleremo anche molto della, delle tensioni geopolitiche, quanto in questo momento stanno influenzando i mercati parleremo con un ospite ad hoc, proprio perché la giornata si è aperta con questo appello di Vladimir Putin eh, davanti alla tv per ehm, diciamo, chiamare questi ehm, riservisti, cioè militari che sono in congedo che però potrebbero essere chiamati in caso di guerra ovviamente la guerra è già in corso quindi eh, cos'è cos trapelato dalle parole di Putin? la guerra si farà sempre più aspra e allora la domanda è, è la guerra è sempre più vicina a noi o era già vicina a noi più di quanto ci aspettassimo oppure sono parole retoriche come, hanno, come ha detto qualcuno perché naturalmente le reazioni nel mondo al discorso di Putin sono state innumerevoli e effettivamente ehm, ha parlato di retorica il segretario generale della Nato eh, per esempio giusto per citare una, una, un, insomma, una dichiarazione. Vediamo se c'è Alfredo Luis Sommosa, poi io sistemerò i problemi di audio, ma non è un problema, nel senso che siamo in diretta ed è così. Alfredo, buonasera no penso che non ci sia ancora e allora adesso cerchiamo di rimetterci Luigi parlo direttamente con il mio regista perché cercherò di rimettere l'auricolare comunque aspettiamo i vostri messaggi facciamo così aspettiamo i vostri messaggi ovviamente su YouTube sulla nostra live chat e sul eh, nostro numero di WhatsApp andiamo a vedere i mercati però perché parlavamo del fatto che oggi le borse hanno reagito eh, positivamente alla giornata nonostante tutto quello che è successo e anche Wall Street sta procedendo in territorio eh, positivo e allora vedete questo vediamo come ha chiuso il Fuzimib, 1,20% e poi ancora andiamo avanti, il CAC di Parigi ha chiuso con 1,087%, l'Ibex di Madrid eh, ha chiuso con un meno 0,01, l'Ibex ha perso terreno nel corso della giornata in realtà, il DAX di Francoforte, più 0,76%, il Fuzzi 100% più 0,63% e come detto anche Wall Street è in territorio positivo perché abbiamo il Dow Jones che eh, guadagna lo 0,47%, l'S&P 500 lo 0,66%, il Nasdaq lo 0,62%. Vediamo se c'è il mio ospite. Se no, ci separiamo per un attimo di pausa e sistemiamo questi problemi di audio. Alfredo, buonasera. Eccolo qua. Buonasera buonasera, buonasera Manuela. Scusateci, ma appunto dobbiamo sistemare, ma sono, sono cose che capitano durante live, però adesso ti vedo quindi sono sicura che tu ci sia. Buonasera, Alfredo Luis Somosa, presidente ICE, Istituto di Cooperazione Economica Internazionale. Grazie per essere con noi. Ti chiedo subito, poi andiamo sulle questioni fondamentali di questa giornata: che cosa ti aspetti da questa riunione della Fed? Sei per un rialzo di 75 punti base o di 100 punti base, tondi tondi? Io credo che sono più su 75, eh, perché credo che comunque andremo anche sopra il 100, forse anche un 125, eh, con le altre due scadenze in cui potranno farlo entro quest'anno eh, credo che ci sarà un minimo di gradualità in questa scelta abbiamo visto che la banca centrale svedese ha utilizzato già il, cento, il rialzo ai 100 punti base. vedremo domani cosa fa la banca d'Inghilterra ma credo che Powell eh, in questo momento non accelererà fino, in, accelererà fino in fondo per non bruciare tutte le cartucce, quindi credo che sceglieranno un approccio un po' più gradualista, anche perché lui è fondamentalmente preoccupato sul raffreddamento del mercato del lavoro, che considera uno dei motivi per il quale non si riesce a, a mettere sotto controllo come vorrebbero l'inflazione, che resta il grande spauracchio ovviamente per loro e non solo per loro. Assolutamente sì, ma infatti poi ehm, ovviamente l'equilibrio che le banche centrali in questo momento devono continuamente mantenere è questo, cioè il, mh, abbassare l'inflazione però eh, scongiurare quanto più possibile una crisi che possa appunto diventare recessione ehm, il problema è che anche qui perché il, il nostro titolo recita ora la Fed fa paura sui mercati perché si teme che la recessione possa essere più vicina di quanto pensiamo da questo punto di vista cosa, cosa ci dici? Perché la fotografia è in realtà economica americana adesso ovviamente sì. restiamo sull'America non è negativa cioè abbiamo dei dati che comunque riportano eh, dei segnali più, diciamo, no? per esempio il mercato mm. del lavoro è controllato, poi Powell ci tiene molto, insomma. Quindi co com'è la fotografia americana secondo te, Alfredo? Non è, infatti, hai ragione te, non è, non, si, non è così pesante come la fotografia che possiamo fare dell'Europa. Dell eh, loro non soltanto non sono, diciamo, sotto attacco eh, economico come siamo noi per via dell'energia, e quindi non devono scontare quello che stiamo scontando e che sconteremo purtroppo noi in, questa, diciamo, queste, in questo autunno che sarà molto freddo pi piuttosto che caldo e soprattutto loro hanno questo grande polmone per mantenere viva la, lo la, la loro economia che riguarda la, la, la loro strategia da molto tempo di spostare eh, il loro interesse, non soltanto geopolitico o militare, ma anche economico, eh, sui rapporti con l'area del Pacifico. Quindi diciamo che oltre ad essere un grande mercato interno, oltre al fatto di in questo momento diciamo, avere dei vantaggi, se vogliamo, anche, dal conflitto ucraino perché loro sono diventati esportatori di energia e sono soprattutto esportatori di armi, che come sappiamo a questo momento, infatti oggi le, le aziende che fabbricano armi hanno avuto un grande rimbalzo, hanno una, una grande diciamo, potenzialità che per noi è molto più sfumata che riguarda i loro rapporti col Pacifico. Quindi sono, sono stati in grado e sono in grado di capeggiare meglio questo temporale, però attenzione, perché il rischio recessione è un rischio tangibile, nel 2023 noi potremmo veramente finire una recessione molto pesante anche perché c'è una variabile che ancora non abbiamo citato ma è la politica ormai anche contestata dai cittadini ma soprattutto fuori dal mondo dal punto di vista eh, del ruolo che, che, che, che svolge a livello mondiale la Cina con la loro politica di Covid zero che continua a chiudere eh, continuamente dei distretti industriali tagliando dei pezzi di economia globale ma anche di export eh, loro importantissimi quindi ecco, la situazione per gli americani sicuramente è, è meglio, è molto meglio di quanto non sia per l'Europa, ma loro fanno parte, sono la testa se vogliamo del sistema globale e oggi possiamo dire che la globalizzazione è, è ferita, è fortemente in difficoltà, non soltanto adesso ma già a partire dalla pandemia e quindi loro ecco, per quanto vadano un po' meglio eh, non possono chiudere gli occhi davanti a quello che sta succedendo nel mondo. La guerra è vicina a noi, vicina al sistema Europa, vicina al mondo dal 2014 e soprattutto in tutto quell'intervallo tra il conflitto del 2014, gli accordi di Minsk e oggi, c'è cioè il febbraio di quest'anno quando è eh, quando c'è stata l'invasione dell'Ucraina dell in cui si è voluto far finta di niente e soprattutto i tedeschi pensavano che i legami economici forti con la Russia dal punto di vista, punto di vista economico appunto potessero bastare per in qualche modo neutralizzare un pericolo russo eh, io proprio ho scritto ieri sul Huffington Post una, un articolo nel quale dico che eh, queste ultime mosse di Putin che eh, sul campo sta perdendo dei colpi perché guarda che quando tu chiami i riservisti vuol dire che la prima parte del conflitto l'hai perso, cioè che le truppe, professe, le truppe professionali e i mercenari non ti sono bastati e quindi devi fare appello a, a, ai giovani del tuo paese per fare un conflitto eh, che non doveva sicuramente durare tutto questo tempo. Il punto è che eh, il rischio è che stiamo parlando di una dittatura, di un autocrate che ormai decide da solo, eh, che è molto ben armato anche se io escludo eh, quella che è la sua principale minaccia anche quella che ha fatto capire oggi che è quella dell'arma nucleare ecco questo penso che per quanto possa essere diciamo putin una persona poco affidabile a tanti punti di vista sappia benissimo come sanno tutti dagli anni da Hiroshima in poi che il ricorso all'arma nucleare porta anzitutto alla tua distruzione quindi è questo diciamo un qualcosa che io escluderei ma un conflitto di lunga durata che quello sia sì possibile perché adesso con l'inverno si fermeranno un po' le voci e in primavera si ripartirà in più ci sono questi referendum che creeranno ulteriore fastidio nelle relazioni internazionali, già la signora von der Leyen ha detto che ovviamente non riconosceranno l'annessione la, eh, di queste province alla Russia un conflitto di lunga durata rischia di far veramente di portarci in recessione e guarda che uno dei segnali più importanti da questo punto di vista è arrivato dal vertice economico di Samarkand dei giorni precedenti in cui Xi Jinping, il presidente cinese eh, ha ribadito il fatto che va cercata una soluzione a questo conflitto ma soprattutto Modi il primo, il il primo ministro eh, indiano che in questo momento è il principale compratore di petrolio russo ha detto sì. che non è tempo di guerre, c'è grande nervosismo e smarcamento da parte di quelli che sono i pilastri eh, di Putin, forse per questo motivo oggi lui non ha citato l'arma eh, energetica come aveva fatto dieci giorni fa. Anche perché noi, nei primi sei mesi di conflitto, noi Europa abbiamo versato 85 miliardi di euro eh, di bolletta energetica alla Russia di Putin. Che secondo i calcoli dell'intelligence statunitense ha, ha spesso eh, fino a 100 miliardi, quindi noi praticamente abbiamo coperto l'85% di ciò che è stato bruciato in, in Ucraina. Quindi ecco una situazione paradossale. Da un lato, Putin non riesce a usare la sua arma definitiva, che sarebbe quella del taglio del rifornimento di metano e che obbligherebbe l'Europa a cercare in qualsiasi modo una soluzione negoziata Dall'altro lato la sua forza, che era quel polmone cino-indiano, comincia a schicchiolare perché né l'India e nem men che meno la Cina mm -hmm. vogliono effettivamente che il mondo finisca in recessione, perché soprattutto la Cina pagherebbe un prezzo altissimo. Allora c'è un amico che scrive eh, una cosa anche interessante, quindi eh, lo leggo, Luciano. Comunque è strano, mettiamo con un punto di domanda: di, dimmi tu cosa ne pensi. Che esca una dichiarazione di Putin nel giorno cruciale della dichiarazione pausica. Fed. Ma dici che c'è qualche collegamento? Cioè o Putin, insomma, è, un... è troppo sottile pensare che Putin l'abbia fatto appositamente nel giorno della Fed? È Putin è un uomo che arriva dai servizi di intelligence, quindi spesso dice delle cose perché capisca qualcuno e non tutti, tutti noi mortali, quindi non, non escludo nulla. Io credo di no, io credo che. Putin non è che ha scelto oggi, pare tra l'altro che il messaggio sia stato registrato ieri, eh, ha scelto il, diciamo, il ritorno da quel vertice di Samarcanda quando ha attestato e quando ovviamente privatamente la, saranno stati molto più espliciti il fatto che c'è una limitazione temporale per quello che riguarda il sostegno dei paesi BRIC. E, e soprattutto Putin oggi dice quello che dice perché sul campo, e questo abbiamo la testimonianza dei tanti inviati di guerra sul campo, eh, la controoffensiva ucraina sulla quale si rideva molto all'inizio pare che abbia funzionato piuttosto bene quindi ecco la situazione di Putin comincia a essere complessa oggi eh, i voli per i paesi per, nei quali non viene chiesto il visto d'ingresso ai cittadini russi sono scomparsi nel giro di qualche ora nel senso che cominciano a scappare da Russia tanti immagino forse anche dei riservisti certo, eh, eh. quindi ecco la situazione in Russia noi sappiamo poco perché è un paese senza libertà di stampa però non è così pacifico, continuano a morire in modo strano oligarchi, con... cioè, stanno succedendo molte cose in quel paese che hanno poca spiegazione, se non il fatto che eh, aveva promesso uh, al mondo e soprattutto al, al, alle persone che contano il suo paese di fare un'operazione lampo e questo invece sta diventando qualcosa che mette a rischio non soltanto un ordine mondiale ma mette seriamente a rischio il futuro della Russia. Certo, infatti oggi ci sono state proteste in Russia, circa 70 fermi, eh, Alfredo ha raccontato insomma, eh, ma quindi insomma, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni Alfredo, poi torniamo un istante sulla sì. Fed, anche perché tra qualche minuto ci sarà sì. il um, responso appunto, 75 punti base, 100 o altro, perché poi insomma certo. noi stiamo, stiamo valutando questi due rialzi, ma si sa mai no? eh, che, che, che ci sia Bene. qualche sorpresa. Eh, dicevo, quindi tu hai detto, hai ricordato che doveva, avrebbe dovuto essere una guerra lampo, eh, tutti noi probabilmente nella prima fase l'abbiamo pensata, poi abbiamo capito che non sarebbe stato così, ma quindi insomma anche la strategia dell'Occidente non è stata proprio, proprio eh, azzeccata, ecco, mettiamola così, non me ne vorrà chi ha deciso di, ovviamente mi riferisco alle sanzioni, eccetera, eccetera. Beh, le sanzioni come sappiamo lasciano il tempo che trovano in generale, eh, quello che è stato decisivo è stata la volontà, ricordiamo che un solo paese, eh, quando ancora non c'era stata l'invasione che erano gli Stati Uniti attraverso i propri servizi intelligence diceva eh, signori qua ci sarà l'invasione e ci stiamo già preparando mentre tutti pensavamo che, che fosse un po' di, di diciamo ancora, ancora un tema che, sul quale non c'erano certezze Vero. quello che è stato decisivo sicuramente non è tanto il sostegno politico perché va, va dato onore a chi lo merita nel senso che il, il guerra lampo consisteva fondamentalmente su in tre variabili che non si sono verificate nessuna delle Tre. il primo che Zelensky prendesse un aereo e scappasse all'estero, eh, il secondo che l'esercito alzasse bandiera bianca, ucraino, alzasse bandiera bianca e il terzo che gli ucraini avessero ricevuto con le bandiere festeggiando i soldati russi, Nessuna di queste tre cose sono verificate, ma siccome non sono verificate, la strategia ha dato atto della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, quello di non soltanto armare con strumentazione più moderna di quella dei russi ma anche la, di dare addestramento e di dare copertura satellitare guardate che in queste guerre è fondamentale dai satelliti degli on Musk che forniscono la copertura eh, internet ai satelliti militari statunitensi che forniscono la posizione in tempo reale delle, delle truppe russe ecco questa politica di sostegno militare stando attenti comunque a restare sempre con un piede fuori dal campo di battaglia hanno sfiancato militarmente un esercito che non era preparato per questa guerra e quindi forse anzi sicuramente quei servizi di intelligence occidentali sapevano com'era la situazione militare russa e quanto avrebbero potuto eh, portare avanti una guerra di lunga durata e ovviamente dovevano contare su diciamo l'ostinazione ucraina di non arrendersi ma siccome questo appunto si è verificato eh, per loro è un grandissimo test, perché l'esercito russo severamente venisse in questo momento è stato frenato. È già questa sì. una notizia, e addirittura qualche territorio da qualche territorio sono ritirati. Ecco, se il grande esercito russo può essere fermato da una media potenza militare europea, perché l'Ucraina. Non è un esercito così povero, è un grande esercito l'Ucraina, ma comunque una media potenza eh, eh, militare europea e questa per chi si occupa di, di, di, di geopolitica e strategia è una grande mm -hmm. notizia, perché è certo. la prima prova, di, di, cioè, la, perché finché tu vai in Siria, finché tu mandi mercenari in, in Africa centrale, finché prendi la Crimea che nessuno sta custodendo è un discorso qua c'è una guerra vera e alla prova dei fatti siamo i riservisti quindi qualcosa non sta funzionando di molto grosso. Assolutamente allora, intanto manca un minuto o meno alla decisione cioè, che verrà comunicata sul tasso di interesse quindi ah, ce l'ho lì pronto lo dirò intanto vorrei mostrarvi il grafico dell'euro-dollaro perché poi eh, parleremo anche con eh, un analista proprio di Forex eh, allora, Già eh, vabbè, sappiamo molto bene che l'euro è sceso Sulla parità col dollaro dopo vent'anni che questo non accadeva. Ma adesso sta perdendo ancora di più terreno perché già nella giornata di oggi si è indebolito ulteriormente, era 0,99, e adesso è 0,98,74. Sta perdendo appunto come vedete terreno nei confronti del biglietto verde e perde in questo momento lo 0,95. Ehm, questo è un segnale proprio anche di timore, perché sappiamo molto bene che il dollaro è diventato una valuta rifugio e ancora di più, evidentemente, in questo momento gli investitori stanno scegliendo a Appunto, Alfredo, di di, di, di, di, così, di dare fiducia al dollaro, non certo all'euro. Indubbiamente, questo parla chiaramente delle nostre difficoltà eh, rispetto alla situazione di Ecco, scusami, è uscito. Allora, rialzo confermato di 75 punti base. Adesso eh, andiamo a prendere anche, non, adesso lo aggiorno il comunicato. Io ho visto subito dall'altro computer, però possiamo, eccolo qua. Adesso lo apriamo e poi naturalmente lo leggeremo insieme, però è confermato appunto 75 punti base, quindi ha diciamo, prevalso la linea quella più, mh, più generica, insomma, quella più, eh, più effettiva. Quello che, quello, ecco. quello che dicevo di, di, diciamo di relativa moderazione, soprattutto per non bruciare tutte le cartucce, sapendo che comunque entro la fine dell'anno potrà essere ancora utilizzata questa leva per almeno un paio di volte, quindi ha ecco, fatto una mossa sensata esatto, esatto, Te, ti faccio terminare però quello che stavi dicendo sull'euro-dollaro poi dopo lo leggiamo, la notizia tanto diciamo quella che interessava un po' tutti era il rialzo dei tassi, poi andiamo a leggere cosa, sì. cosa, cosa scrivono nel Vel comunicato sì. velocemente, l'euro sì. era diventato una moneta rifugio importante a discapito della sterlina e in parte del franco-svizzero eh, diciamo anche era una scommessa sul progetto europeo in questo momento c'è una tempesta perfetta sull'Europa, da un lato appunto dopo la Brexit, il progetto europeo che in forse e soprattutto la situazione con la Russia ecco, vi assicuro che al di fuori dell'Europa sono molto pessimisti tutti sul futuro dell'Europa come, come insieme politico quindi è ovvio che la moneta comunitaria della quale molti scommettono non sopravvivrà tanto nel tempo rispetto a un dollaro che è una moneta eterna o almeno lo è stato finora eh, in qualche modo comincia a farsi sentire perché questo, diciamo, questa svalutazione costante rispetto al dollaro ci dice chiaramente che molti molti stati, molti investitori molti risparmiatori stanno scommettendo sul dollaro e lasciando appunto abbandonando l'euro loro eh sì. la di riserva eh, qui avrà una bella gata da pelare Christine Lagarde che sta osservando l'ha anche sì. detto osserveremo eh, quello che succederà, peraltro non dimentichiamo che domani ci sarà la, ban la Bank of England e poi ci sono state le mosse di altre banche ehm, centrali che hanno per esempio quella svedese che ha alzato i tassi insomma si stanno ehm, insomma, muo muovendo come già sappiamo le principali banche centrali, e la banca centrale europea osserva e Cristina Garda l'ha proprio detto, proprio per riportare il target e l'obiettivo di inflazione al 2%. Allora, Alfredo, io ti ringrazio moltissimo. Abbiamo anche dato insieme la decisione, quella che aspettavamo tutti, vedremo la reazione dei mercati a questo punto, anche se abbiamo detto: insomma, il 75, il rialzo dei 75 punti base era già scontato dal mercato, infatti, oggi le borse si europee, anche Wall Street hanno performato. L'Europa, allora, ovviamente possiamo dire, ha performato perché è già chiuso, Wall Street sta procedendo in territorio positivo, quindi questo significa che in qualche modo c'era ottimismo rispetto alla decisione della Fed, cosa diversa sarebbe stata eh, se avesse rialzato i tassi di 100 punti base, però vedremo insomma soprattutto anche l'euro-dollaro tra poco con il mio prossimo ospite. Alfredo Luis Somosa, ti seguiamo sui tuoi canali sempre interessantissimi e a presto sulle fonti tv, grazie. Grazie, per buon stato lavoro e buona continuazione. Grazie. Allora, Mentre eh, aspettiamo di parlare con Alessandro Manunta che tra poco ci raggiungerà e allora parleremo proprio di Forex, andiamo sul comunicato stampa, leggiamo le parti fondamentali per vedere insomma su cosa si è concentrato il board della Fed. Allora leggiamo insieme, lo ingrandiamo anche un po', anche se immagino che tutti voi lo avrete ecco, di fronte. Eh, indicatori recenti così inizia indicano una crescita modesta della spesa e della produzione guadagni di lavoro ecco quindi è partito dalla situazione macroeconomica guadagni di lavoro sono stati robusti negli ultimi mesi e il tasso di disoccupazione è rimasto basso è quello che dicevamo poco fa con Alfredo Luis Somosa cioè che la fotografia dell'economia americana è sicuramente ben impostata cozza con un'inflazione che rimane all'8,3% ecco qui appunto l'inflazione rimane elevata non è una sorpresa leggere, leggere questo eh, riflettendo gli squilibri tra domanda e offerta legati alla pandemia si fa ancora riferimento al rialzo dell'inflazione ancora post covid aumento dei prezzi dei generi alimentari delle energie maggiori pressioni sui prezzi e naturalmente poi c'è il capitolo dedicato alla guerra in eh, ucraina la guerra della russia contro l'ucraina sta causando enormi danni umani ed economici e tante difficoltà la guerra e gli eventi correlati stanno creando ulteriori pressioni al rialzo, inflazione e stanno pesando sull'attività economica mondiale. Il Comitato è attento ai rischi inflazionistici. Beh, questo ovviamente è il primo obiettivo, lo abbiamo detto poco fa, e appunto le attese sono quelle che abbiamo visto per il rialzo di 75 ma andiamo avanti perché qui è dove si legge appunto la decisione poi quella che interessa principalmente tutti noi eccolo qui il comitato cerca di ottenere il massimo dell'occupazione dell'inflazione al tasso del 2% nel lungo periodo a sostegno di questi obiettivi il comitato ha deciso di farlo aumentare quindi, quindi l'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali ecco appunto il rialzo di cui eh, si parlava e ehm, inoltre continuerà Ridurre le sue partecipazioni in titoli del tesoro e debito di agenzia e titoli garantiti, eccetera, eccetera. Cioè, allenterà praticamente eh, gli interventi, quindi, politica monetaria più restrittiva, sarà meno accomodante. Il comitato è fermamente impegnato a riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2%. Questa è ovviamente una frase che appare sempre. Allora. Intanto saluto Alessandro Manunta, grazie dalla regia che eh, mi ha aggiornato. Alessandro, buonasera, bentrovato, grazie per essere con noi. Buonasera Alessandro, adesso arrivo subito da te, facciamo così, andiamo a leggere anche l'ultima parte del, del comunicato, così chiudiamo eh, la comunicazione effettivamente ufficiale di eh, Jerome Powell che poi parlerà in conferenza stampa. Torniamo sulla parte finale, nel valutare l'adeguato orientamento della politica monetaria, il comitato lo farà continuare, cioè continuare a monitorare le implicazioni delle informazioni in entrata per l'economia e eh, il comitato sarebbe pronto e pronto ad adeguare l'orientamento della politica monetaria nel caso emergessero rischi che potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi e questo sta dicendo che ehm, ovviamente si monitoreranno gli indicatori principali in primis l'inflazione per poi prendere decisioni ulteriori le valutazioni del comitato terranno conto di un'ampia gamma di informazioni comprese la salute pubblica e le condizioni del mercato del lavoro. Beh, eh, lo abbiamo detto, il mercato del lavoro è sempre in primo piano nelle valutazioni della Fed di Jerome Powell. Allora, Alessandro, eh, tu cosa ti... <ride> Partiamo un attimo da, da, da cosa ti aspettavi? Cioè i 75 punti o eri per eh, i 100 tondi tondi? E poi com cominciamo a parlare di questo euro-dollaro che insomma abbiamo visto sta so dove l'euro sta soffrendo, però adesso ci arriviamo. Cosa ti aspettavi? Asp aspettiamo la chiusura di questa candela, ecco, mancano 50 minuti di questa candela in H1, non, mm. eh, non diamo per scontato che eh, abbia rotto zona 0,987 che era il, il supporto volumetrico che trovavamo prima di eh, zona 0,981 appunto. Ci sono ancora questi 60 pips, io quest questa mezz'oretta ancora l'aspetterei perché sappiamo che tutto può cambiare da quando esce il dato a quando poi in realtà c'è la conferenza. Ok, eh, quindi insomma è bisogna... ci stai dicendo Alessandro che bisogna monitorarlo esattamente mentre parla Powell. Esattamente, è proprio quello che sto dicendo perché finché tiene zona 0,98 e 1 è difficile, non... è difficile dire non ci sarà un rimbalzo dell'euro-dollaro fin quando tiene questa zona. È chiaro che se do... durante quella conferenza questa zona dovesse venire rotta e anche in maniera violenta diventano veramente problemi poi è chiaro che hai detto una cosa benissimo tu Manu l'euro l'euro dollaro non è che Tutta la giornata abbia dimostrato questa gran forza, cioè perdeva l'1% già prima delle notizie dell'uscita della comunicazione dei tassi di interesse. Sappiamo benissimo anche delle dichiarazioni di Putin che hanno sicuramente smosso, smosso i mercati. Già questa mattina ci siamo svegliati: perdeva lo 0,70% l'euro dollaro. Buongiorno. Ok. Certo. Se consideriamo che l'euro dollaro mediamente in una giornata tipo fa 60-70 pips di volatilità, questa è la volatilità media dell'euro dollaro. Sappiamo bene ragazzi che oggi c'è una, una volatilità molto importante. È ancora secondo me ripeto bisogna aspettare la conferenza questo sarà molto importante mm. e cosa andrà secondo te ovviamente questa è ulteriormente una previsione perché dobbiamo attendere appunto Jerome Powell eh, cosa inciderà maggiormente secondo te abbiamo visto peraltro che eh, non a caso il comunicato eh, della, della Fed inizia con le considerazioni macroeconomiche quindi partirà da quello sarà quello che andrà effettivamente a incidere sul cambio euro-dollaro perché darà la fotografia ancora di più precisa di quello che sta accadendo perché sai il timore maggiore è proprio una recessione che possa essere intanto più vicina del previsto ma soprattutto più intensa del previsto perché poi è anche quello no, che, che sta preoccupando in questo momento gli investitori è assolutamente questo il punto, il punto chiave quindi c'è da capire guarda, manu, hai citato gli investitori eh, io qua ti dico che abbiamo un problema forse che non, non potremmo da, da diverso tempo cioè, io mi ricordo una, uno scenario del genere ai tempi del covid eh, che cosa sta succedendo in, in questo momento noi non abbiamo eh, grossi fondi di investimento posizionati in opzioni sull'euro dollaro mm. Questo è, è, è un allarme importantissimo che si deve far capire che c'è veramente tanta confusione sui mercati e che c'è tanta prudenza perché diversi fondi la scorsa settimana che si aspettavano un euro dollaro che chiudesse la settimana sopra 102 hanno perso veramente tanta liquidità quindi capisco a maggior ragione il, eh, il frenarsi un po di tutta questa situazione quindi ti dico quando i maggiori fondi di investimento entrano in dubbio entrano in confusione noi che di base di lavoro facciamo l'inseguitore, gli inseguitori dei loro movimenti oltre alle nostre analisi siamo veramente in difficoltà a capire come il mercato si potrà muovere nelle prossime ore e che cosa determinerà questi, questi cambiamenti o questi movimenti è chiaro che il discorso recessione secondo me resta il chiave di, la chiave di questa situazione attualmente quindi sarà, se, sarà, se ci sarà l'ipotesi, l'immaginario che ci sarà una recessione molto, molto più importante, anche di quella che era in, pre in preventivo. I, i mercati veramente potrebbero risentirne tanto, quindi è, è importante riuscire a capire veramente non solo adesso nella conferenza che cosa accadrà, ma che cosa accadrà per me da qua a fine anno e certo. ti dirò di più, il sì. primo trimestre dell'anno prossimo per me sarà, sarà chiave per capire come i mercati si potranno, eh, si potranno muovere è chiaro che l'euro-dollaro, adesso ipotizzano uno scenario, ora c'è la conferenza, l'eurodollaro rimbalza ok ma finché non rivediamo l'euro-dollaro rompere questa zona 1.035, 1.036 noi stiamo parlando di lievi rimbalzi ma su un trend comunque ribassista quindi anche andare a dire longhiamo l'euro-dollaro in questo sì. momento e in ti questo stavo momento. chiedendo proprio che fa, cioè aspettare intanto hai detto perché dipenderà molto da cosa emergerà mh, dalla conferenza stampa ma... di Powell peraltro c'è chi sostiene che eh, i toni saranno molto da falco, vedremo, vedremo perché poi dipenderà anche dalle, dalla convinzione o comunque da come si rivolgerà Cosa che, che, che guardiamo sempre, però c'è chi pensa che in questo caso potrà esserlo ancora di più. Poi non so se il fatto di aver mantenuto 75 punti base e non i 100 lo, lo, lo hanno ammorbidito un po', però insomma questo sarà sicuramente importante. Però appunto allora, tu dici, sulle, aspettiamo sulle, di vedere com'è. Sì, mm, sì. Sì, è chiaro che l'emotività in situazioni come queste è quello che viene trasmesso anche investi agli investitori sul brevissimo periodo, e quindi parlo di scalping perché di questo sto parlando, può dare qualche opportunità in questo momento. Non, sì. non si può fantasticare però su quello che può succedere veramente da qua ai prossimi tre mesi, ma guarda io che sono un trader intraday oltretutto, quindi non faccio neanche pre previsioni solitamente sul, sul lungo termine se non cercare di fare chiaramente delle macroanalisi però anche nonostante io sia un trader intraday è una settimana che non entro a mercato questo è proprio per farti capire che c'è intanto perché siamo una settimana in congestione di base, <ride> i mercati sono da giovedì che congestionano, anche adesso noi se andassimo a vedere dollaro franco svizzero che è un correlato opposto storico di euro dollaro sta testando di nuovo questo massimo in zona 0,968 lo possiamo vedere bene sul time frame H1 Adesso lo cerco, qui... intanto tu raccontaci, sì sì anche qui, finché non viene rotta zona no, 0,97, non possiamo parlare di una fine di una, questa, di una congestione, di una rottura della congestione, quindi un dollaro franco svizzero che ne ha per riportarsi in zona 0,98 e 5 zona 0,99 e quindi veramente a quel punto vedere anche un euro dollaro scendere in maniera drastica. ecco perché dico è importantissimo è importantissimo far finire questa candela oraria e capire durante la, la conferenza che cosa, che cosa accadrà ma ripeto stiamo parlando di puro scalping intraday oggi fare previsioni sul prossimo trimestre a me personalmente io personalmente non me la sento ecco se devo, se devo essere sincero. Ecco intanto guarda sono Andata a recuperare anche il grafico dollaro franco svizzero. Intanto, Alessandro ovviamente ce l'ha descritto, però, intanto vediamo quello che stava, che stava raccontando. Beh, ma quindi insomma, Sì, siamo eh. proprio su un doppio massimo in questo momento. Vedi che ha testato anche il 19 settembre, quindi l'altro ieri, l'ha testato lunedì alle 9 di mattina. Sta, sta esattamente testando quella resistenza. È mm -hmm. quella resistenza che c'è da rompere in maniera importante e decisa per far sì che il, il dollaro franco svizzero salga e di conseguenza. Per quello che è l'operatività tradizionale, l'euro-dollaro, teoricamente, dovrebbe, dovrebbe scendere per quello che è la correlazione mm -hmm. tra i due. Ho capito. Allora, anche interessante questa, questa quest analisi. Senti, tornando sull'euro-dollaro, lo vediamo prima di sì. salutarti, fin dove potrebbe scendere secondo te? Cioè, quali sono gli scenari ovviamente attenzione Alessandro e lo ripeto io a scanso di cui ci ha sì. detto è eh, difficile fare previsione infatti eh, siamo tutti un po' bloccati adesso io sto traducendo molto perdonatemi insomma Scharo, Alessandro è no, più no. tecnico però eh, addirittura insomma, vediamo ovviamente quello che emergerà dalla conferenza di Powell e magari potremmo avere le idee un po' più chiare tra virgolette perché insomma di chiaro non c'è molto però ipotizziamo, ipotizziamo degli scenari Alessandro allora, gli scenari sono due sono questi qua, nel caso in cui l'eurodollaro dovesse andare veramente a rompere questo supporto in zona 0,98 e 1 che ha testato poco fa appunto sul, uh, sull'uscita delle notizie il target, il primo target, a quel punto sarebbe zona 0,96 e 8 zona 0,96 e 9 quindi questo sarebbe il primo target di eurodollaro se dovesse rimbalzare in questo momento e lo dovesse fare in maniera decisa noi potremmo andare a rivedere l'euro-dollaro in zona 1.04, mm. però attenzione, attenzione, ci deve essere una volatilità veramente importante perché sai sul forex, eh, quindi sul valutario, è anche difficile, no, no, o meglio, non è abitudine, ecco, diciamo così, vedere un cross che perde l'1.50, l'1.70 il 2% in una seduta, specie quando parli delle major. No? Ok, certo. È chiaro che attualmente sta perdendo l'1,30 eh sì, <ride> quindi... 1,33 per la precisione, certo. Esatto, in questo momento 1,33 quindi è, è chiaro che qual è il margine di discesa per quello che è la volatilità tradizionale dell'euro dollaro, che oggi potrebbe andare a perdere altri 60-70 pips, io non mi immagino una discesa da qua a due ore nel caso in cui dovesse anche rompere la resistenza di andare a prendere il target di zona 0,96 e 8 mm -hmm. di cui stavo parlando prima. No? Che ovviamente, però, con una volatilità così alta non, non ci metterebbe molto a raggiungere, anche perché ripeto, anche qua ehm, passiamo il supporto, rompiamo il, il supporto in zona 0,98 e 1, arriviamo a zona, zona, zona 0,96 e 8. Se io adesso qua ti vado a prendere un supporto sotto questa zona, qua mano, mm. noi andiamo tanto giù, <ride> noi andiamo eh, tanto okay. giù. Ok, a quel punto. Lo dico subito un attimo, che vado a prendermi sì, sì, il grafico. Vai. Perdonami. Non c'è okay. problema. Noi a quel punto il primo supporto lo troviamo. Intanto la zona 0,96 che sarebbero praticamente altri 100 punti. E stiamo tornando ragazzi al 2002, al primo ah, sì. luglio 2002. Ah, quindi se, stiamo il famoso, parlando di eh, dopo. Esatto, sì, sì, sì. Eh, va bene, eh, vedremo, e peraltro abbiamo visto insomma, che l'euro stava cercando di risalire dopo le parole della Banca Centrale Europea ma non, è, non sono servite, quindi eh, sarà no. anche necessario vedere dopo la Fed cosa dirà? Christine Lagarde che ha detto insomma, stiamo ad osservare e vedere eh, che, cosa, che cosa succede eh, insomma eh, dipenderà molto anche da quello insomma da tante cose però da quello indubbiamente. Allora Alessandro Manunta grazie, ti ringrazio moltissimo eh, allora sarà mia cura guardare, ecco durante la conferenza stampa terremo sempre l'euro dollaro il grafico visibile, lo facciamo sempre ancora di più in questo caso visti i suggerimenti di Alessandro che vi aspetta naturalmente attraverso i suoi canali diretti per qualsiasi Questione e io lo ringrazio per la collaborazione con le fonti tv, buona serata e buona Fed. Grazie a voi, buona Fed, buon trading a tutti. Grazie, grazie Alessandro Manunta. E allora, io vedo che siete sempre più numerosi su YouTube, tra poco naturalmente noi eh, seguiremo la conferenza stampa di Jerome Powell che sapete arriverà alle 20.30 ora italiana, la seguiremo in diretta in uh, traduzione simultanea, mi farò aiutare da Jean Ergas che comunque tra poco si collega con noi anche per qualche commento pre-conferenza e poi sarà in ogni caso una conferenza sempre dibattuta come spesso facciamo per renderla ancora più eh, interessante si spera anche grazie a voi che continuate a scriverci un pizzico di pubblicità torniamo subito con voi